Buongiorno, mi chiamo Alessandro Selam e opero presso ANORC, l'associazione nazionale degli operatori e dei responsabili della custodia dei contenuti digitali. Da diverso tempo opero per questa associazione, si tratta di un'associazione non profit. Inizialmente ho operato eh, come collaborazione, ora mi occupo di dirigerla sia nella sua parte rappresenta gli imprenditori sia nella sua parte professionale, per cui che rappresenta i professionisti della privacy e della digitalizzazione, ai sensi della legge 4 del 2013. Ci siamo eh, iscritti, abbiamo aderito eh, all'open government eh, sin dai suoi esordi, quando eh, al ministero eh, era insediata eh, il ministro Madia e si sì, parlava di FOIA, Abbiamo sempre creduto, occupandoci uh, di digitalizzazione, che gli strumenti eh, fossero eh, il modo migliore per eh, diffondere eh, la digitalizzazione come strumento inclusivo nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Ed è per questo che eh, abbiamo insistito eh, affinché la nostra associazione potesse essere parte attiva di questo progetto. Vogliamo, attraverso la nostra attività di comunicazione, di dialogo e anche di formazione. Abbiamo istituito una piattaforma gratuita ad hoc, eh, il Digit Plus, la Digit Plus, eh, che è a disposizione di tutti, proprio per eh, rendere eh, maggiormente eh, comprensibile eh, la, lo strumento digitale sia eh, nel, nel rapporto tra cittadini ma soprattutto nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione questo ovviamente al fine di eh, garantire una maggiore inclusività della cittadinanza nel rapporto eh, con eh, la, la governance del nostro paese per questa ragione abbiamo aderito al forum multistakeholder multi perché riteniamo assolutamente fondamentale poter confrontarci con altre istituzioni e altri appartenenti alla società civile al fine di unire le forze e eh, portare a compimento quello che riteniamo essere un passo fondamentale per l'evoluzione del nostro paese quindi per poter rendere maggiormente inclusiva l'esperienza che la cittadinanza deve avere nei confronti della pubblica amministrazione attraverso gli strumenti della digitalizzazione grazie